benvenuti a un nuovo video allora stavo sistemando le cose che mi erano arrivate ultimamente perché le stavo togliendo i cartellini mettendo dei vie per poi lavarle per poi indossarle ho detto ma facciamo un video che le faccio vedere anche alle ragazze perché ho preso alcune cose calde, calde, calde, calde, calde sì, sono notevolmente freddolosa e avete ragione ma c'è davvero tanto freddo e visto che siamo nel video, lo facciamo assieme. Dunque, io ho preso il termometro. Ok, adesso lo metto qui. Ecco che comunque c'è il camino e vediamo a fine video quanto segna considerando che c'è il camino. Allora, vi faccio vedere le cose che ho preso calde, calde, calde, calde, calde e mi si è aperto un mondo da shin direi che shin per le cose calde calde calde calde calde è spettacolare se non me ne fosse già caduta una dunque calze ebbene sì ho preso delle calze calde calde calde calde calde, calde. mood di oggi caldo caldo caldo caldo caldo caldo e ho trovato di queste che avevo preso l'altra volta da kia a 6 euro luna da Shin le ho trovate a 4, e oltretutto a 4 euro, ed è per le cose di abbigliamento, ci sta, che durino quello che durino, va bene, sono cinesi, ma la spedizione è, è tracciata, ti dicono quando arriva, non è velocissimo, ma, cioè, vogliamo parlarne? Intanto sono deliziose perché hanno l'orsetto poi dopo hanno l'antiscivolo quindi vanno bene anche come pantoffole in casa meglio queste le metto ed è sopra le altre calze e poi dentro sono pelosissime e morbidissime su tutto il piede cioè quindi sono spettacolari avete presente che sono belle lunghe e si possono infilare dentro i pantaloni del pigiama? cioè pigiama dentro le calze cioè spettacolare 4 euro l'una ho preso questa poi ho preso questa, che le prese tutte, ho quelle disponibili comunque, questa. Che poi sono belline anche, sempre bella pelosona. Poi topo. E poi avevo dei punti, quindi ho anche fatto con degli sconti. Poi dopo, forse la lunghezza più o meno è sempre quella più proprio la forma del piede ok se è inutile che ve le faccio vedere perché siamo sempre a questi livelli sempre con l'antiscivolo quindi perfette anche da stare in casa sì anche perché andare in giro con queste ci potrei andare se entrassero nelle scarpe perché sono belle ciunte volpina queste erano tutte quelle che ho trovato disponibili e quindi le ho prese tutte Siamo per la parte casa, poi dopo sposto. Poi invece da Wish, perché è arrivato oggi, ho preso eh, sinceramente ne avevo presi due. È arrivato uno, quindi l'altro arriverà. Non si sa quando. Allora, per la sera oppure per quando tira vento, perché il cappuccio basta non è, serve, ma non troppo. Questo è un... non lo metto perché non devo andare a fare una rapina adesso, però e, e, in alcuni video ho visto alcune ragazze che dicevano che non gli piacciono questa specie di passamontagna perché sembrano de, quelli che fanno le rapine, perché c'è la gente che de, potrebbe pensare male. Ah sì, ci, ci sta, ci sta tranquillamente. Diciamo che questi sono i sottocasco. Sotto cioè, e chi va in moto oppure chi deve anche sciare, credo che questi li conosca da una vita. Non sono quelli con i buchi, cioè è aperto, quindi è un cappuccio con la parte del collo, che protegge il collo, è tutto in pile e oltretutto la parte per la bocca, quindi protegge anche la bocca. A Morale, hai fuori la parte degli occhi. Questo qui, credo che sì, credo, non credo, lo conosco, so già come sono. Sono la svolta, poi si può chiudere anche con il laccetto ecco se si vuole chiudere di più la parte sotto o la parte sopra aspettate non so come farvelo vedere allora tiriamo i laccetti ecco qui e si chiude un po sia la parte del cappuccio sia la parte sotto così non passa l'aria soprattutto per chi de, va in moto scooter motorino quello che è e credo che li conoscono già questo è in pile oltretutto l'avevo preso in due colori: c'era blu e nero. Le ho prese tutte e due perché eh, per la sera, per eh, gusta, gusta soprattutto in inverno, soprattutto se c'è del vento o se piogge. Oltre al cappuccio che però si è ingombrante, anche questo sotto aiuta notevolmente. E poi stavo eh, spacchettando, ma prima vi faccio vedere una cosa che ho già spacchettato perché la sto già usando da qualche giorno. Vado a prenderla, anzi in diretta così non potete dire che taglio o che si sposta lui allora vi faccio vedere questa questa è un parca giacca parca così con via tu con la parte dentro tutta in scerpa ok questa l'ho presa da terranova è una M, adesso ve la faccio vedere anche indossato il bello è che anche la parte del cappuccio tutta pelosa e ve la faccio vedere dunque aspettate il colore era solo questo rimasto ah, dentro ha l'imbottitura ma è bella imbottita così ok, poi si chiude ha le tasche qui uh altra cosa che devo fargli vedere se ve la faccio vedere l'avevo già messa in tasca e poi è, è lungo Lunghino quindi protegge bene, dunque, questo qui di Terranova ed è l'avevo addocchiato Ah, scusate, al cappuccio non vi vedete più? Che il pelo, questo qui la parte di pelo, qui, ecco, si può anche togliere. Dunque, si sta bene anche con la giacca. <ride> e questa qui, che è un verde militare, si chiude con i laccetti e tutto. A rieccomi. L'avevo adocchiata da Terranova già da tempo, però viene 79,90 L'ho tenuta guardata con i saldi: c'era in tre colori, blu, nero e verde militare. Alla fine è rimasto solo il verde della mia taglia, e continuo a vedere i dettagli. Manica a maglia, quindi stringe e sopra a quella che si può chiudere col bottone. Nel caso, abbiamo i guanti: super, e abbiamo detto 79,90. 79,90, poi è andata a 59,90 e con le ultime ultime promozioni a 39,90 è rimasta la mia taglia e oltretutto avevo un buono sconto di 10 euro, quindi l'ho pagata a 29,90-30 euro. E ho detto no, la devo prendere assolutamente e me la sto godendo davvero tanto, quindi straconsigliata. Poi, altra cosa che voglio far vedere perché l'ho messa in tasca. Shein, altra cosa che ho preso da Shein sono tanti paia di guanti di questo tipo perché non sono i guantini soliti ma hanno un pochino di pelino, ok? Quindi non sono quelli classici sottili sottili ma non sono neanche quelli troppo imbottiti tipo da neve che non riesco a prendere le cose in mano, non riesco, sono troppo imbottiti. Questi mi trovo bene e tengono davvero caldo perché sono leggermente imbottiti e quindi, scine, anche per questo, penso 2 euro 2,50 euro stra promosso. Adesso li rimetto in tasca e vi faccio vedere le ultime cose che eh, mi sono arrivate qualche giorno fa. Comunque, quanto vi ho detto che mi sono arrivate qualche giorno fa, ma non le ho ancora messe via. Non scherzavo perché sono ancora qui. Il pacco è di Tecathlon. Era così, l'ho solo aperto per controllare. E a ah, voi, acquistate da Decathlon. Io mi trovo benissimo con i loro prodotti, sinceramente, anche i loro marchi. Mi trovo molto bene. Non avevo mai acquistato online, anche perché ho un negozio fisico, quindi normalmente le cose le vado a provare in negozio. Tuttavia, di queste cose non c'era la mia taglia, ovviamente. Quindi c'era solo online e le ho prese online, e non potevo farle scappare, anche perché ed è, sembrava un fine serie, qualcosa del genere, quindi erano anche scontate, le ho prese sicuramente. Però, cioè, i corrieri, ma i corrieri, ma, ma, ma sarà che è un corriere che non viene quasi mai qua, e a me non piace più di tanto come corriere, però, e sta, dunque, da quando l'hanno spedito, a quando è arrivato nella mia città sono passati 12 giorni e li avevo anche contattati per dire scusate ma che cosa sta succedendo 12 giorni eh. e in viaggio in viaggio in viaggio in viaggio in consegna e dico e vai in consegna destinatario assente dico: perfetto io sono qui benissimo Succede, a volte succede, che, dato che la zona è fuori mano, se il corriere ha delle altre giri da, da un'altra parte, mette il destinatario assente e poi passa il giorno dopo. Normalmente lo fa il SDA, ma succede, basta che poi passa. Il giorno dopo dico, vabbè, stavo aspettando, il risultato nuovo in consegna, ok. A un certo punto vedo un numero cellulare che non conosco e dico, ok, vabbè, rispondo. Ed è, ah, mi sono corriere e chiedevo se era a casa. Io dico: Sì, sono a casa. Oh, perché sto suonando il campanello e non mi risponde nessuno. Io non ho il campanello. Dico: Ma dove sei? Eh, ah, ma sono qui. Eh, eh, L'ha spiegato un po'. E dico, ah, ho capito, ho capito. No, no, quella non è casa mia. Eh, C'è il numero civico davanti, cioè tu stai. Stai suonando a un, in un campanello che non c'è il mio nome sopra, c'è un altro nome e un numero civico diverso. Anche la via è quella, ma il numero civico e il campanello sono diversi. Dico: La Vauca, ho, ho capito dove sei, aspetta che esco io. Sono andata giù e dopo mi sono fatta vedere in strada ed mi ha allungato il pacco. E morale, era passato anche il giorno prima davvero ma suonava da quello là e che e, oltretutto non è a casa quindi gli ha anche lasciato l'avviso aveva ragione a dire senatario assente ma non ero io magari se mi chiamava il cellulare già il giorno prima evitava di fare due giri ma non è colpa mia comunque vi faccio vedere che cosa ho preso alla fine dunque, ebbene sì ho fatto scorta di pantaloni allora i pantaloni sono questi, classicissimi. Sono i pantaloni da caccia. Io sono la persona più contraria a questo mondo, alla caccia di qualunque genere, ma il tessuto tecnico per le cose da caccia è spettacolare perché è impermeabile. È, è impermeabile, è resistente, dura. Ah, aspettate un secondo solo aspettate eh? abbasso la fiamma sennò fa troppa luce è impermeabile è resistente è antistrappo è tutto è confortevole è mm, permette i movimenti lascia liberi i movimenti quindi ci sta e ho dunque faccio vedere questi sono pantaloni classici classicissimi con il pile dentro senza però risultare ingombranti o imbottiti perché comunque sono semplicissimi dunque vi faccio vedere cose che vi possono interessare che eh, il pile non arriva proprio fino a fine gamba ma c'è arriva fino a qui e poi c'è una spanna con la fodera e basta però eh, va bene, hai le calze comunque quindi la fodera non ti tocca meno che non mettete le calzettine e le corte non va a toccare la caviglia sono dei pantaloni che sono classici mi trovo bene eh, perché ne ho un altro paio già e li ho presi in tutti e tre i colori quindi nero verde militare Ah sì, questo è il campioncino di pile che hanno dentro sono caldissimi soprattutto alla mattina quando la cosa più fredda da indossare sono i jeans con questi pantaloni, cioè è stupendo e allora non hanno le tasche dietro hanno comunque l'elastico se non le avete mai visti sono tutte S per quello perché non riuscivo a trovare la taglia si vede che non ci sono cacciatori che hanno la S hanno le tasche sempre col pile le due tasche, non hanno quelle dietro ma hanno la tasca laterale, ah sì sono della solognac se non li conoscete, con il velcro, una tasca semplice che non pensavo, le prime volte perché io normalmente non sono abituata a usare questi pantaloni ma ho usato sempre quelli, i jeans, i classici jeans, 5 tasche, non mi trovavo senza la tasca dietro perché io infilavo tutto nelle tasche dietro. Da quando ho provato questi e mi trovo ultima, infilo tutto in queste tasche nei tasconi, anzi, tutti di più. Ultimo paio perché c'era in tre colori e quindi li ho presi in tutti e tre i colori. Questo è un militare. Che va bene ok, particolare. Ma per l'inverno ci sta. Ci sta. E oltretutto sono i pile, cioè vogliamo parlarne perché davvero fa un certo freschino ma, ma ho finito con gli acquisti caldini caldi caldi caldi caldi come dicevo ma sono curiosa di vedere quanto segna il termometro e lo guardiamo assieme lo vedete? 15 e 3 quindi io in casa ho 15 e 3 15 e 2 è andato quindi sono, sono anche in mezzo a una corrente d'aria ho 15 gradi e 2 classici con il cammino acceso che è l'unico riscaldamento di casa in camera sono sugli 8 gradi quindi ci conserviamo bene e eh sì. quindi capite perché eh, sì, tante cose per l'inverno tante cose calde ma anche tante cose calde da stare, da stare in casa o da stare fuori perché sì, montagna, è vero sì, c'è freddo ma sì, c'è tanto freddo. Basta. E questo era tutto il video delle cose calde, calde, calde, calde. Che mi piacciono le cose calde, calde, calde. Ed eh, spero avete avuto un po' di compagnia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ehi, sono qui. Ciao. Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto. E ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao.